Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di banane. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono burro morbido, uova, zucchero di canna, banane, farina, lievito, zucchero semolato, scorza di limone, latte, maraschino e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 100 g di burro morbido lo zucchero di canna e 20 g di maraschino ed accendiamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4 Distribuiamo il composto in una teglia rivestita con carta da forno. Abbiamo distribuito il composto di burro in una tortiera di 28 x 18 cm e adesso prepareremo la torta. Mettere nel boccale lo zucchero semolato e la scorza di limone. Ed il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. la vanillina e le uova ed azionare il bimbi per 6 minuti a velocità 4 senza misurino aggiungiamo la farina il latte il maraschino e azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5 componiamo adesso la torta adagiamo sul fondo le banane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 Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo e rigirarla su un piatto da portata. Torta di banane. Grazie e alla prossima ricetta!